In questi giorni sembra che si devono fare mille acrobazie per usare il corpo e calmare la mente. Eppure c'è sempre la meditazione mindfulness, come stare fermi e imparare a concentrarci sul respiro, o qualcosa di più dinamico che possiamo fare sia all'interno che all'aperto quando possibile come la meditazione camminata. Abbiamo camminato per quasi tutta la nostra vita. Consideriamo il camminare come la nostra capacità di spostarci da un luogo all'altro. Ma sappiamo che fa bene anche al nostro benessere. La meditazione camminata è facile. Scegli un posto in cui puoi spostarti avanti e indietro in linea retta e rimani fermo per un attimo. Quando sei pronto, fai piccoli passi avanti e senti ogni piede mentre lo sollevi e quando tocca il suolo. Andare lentamente. Puoi tenere le mani sul cuore o in altre posizioni confortevoli che ti aiutano a sentirti a tuo agio. La meditazione camminata si fa con gli occhi aperti. Quando arrivi alla fine del tuo percorso, rimani in piedi per un momento. Senti il corpo immobile. Gira da una parte o dall'altra, come desideri. e ricomincia. La meditazione camminata non è una corsa e non è qualcosa di esoterica. Come ogni tipo di meditazione è un'opportunità per sentire il respiro rilassare il corpo e stare bene con quello che c'è così come. Quindi, se hai voglia di stare fermo o vuoi qualcosa di più movimentato, ora sappiamo che possiamo sempre scegliere la pratica anche in modo dinamico. Contattami e controllare Facebook dove spesso sto facendo meditazioni guidate e eventi live. La mindfulness c'è.